a tutti, soprattutto buon santo Stefano e spero che tutte quante voi abbiate passato un bellissimo Natale per quanto riguarda il nuovo progetto che vi propongo ho deciso di chiamarlo mille bolle, questo perché il motivo se lo vedete ricorda tantissimo delle bolle, è un punto che ho già utilizzato in passato anche per altre creazioni questa volta ho deciso di realizzare un maglione fatto esclusivamente con questo punto per quanto riguarda il filato io ho deciso di utilizzare quello della DMC che si chiama Shane, che è questo gomitolone che vedete ed è da 100 si lavora con uncinetto del 6 e mezzo, ma io per realizzare la maglia ho lavorato con l'uncinetto del 6 e anche del 5. Come sempre, in descrizione vi lascio il link al mio sito filatiezza da cui potete acquistare il mio stesso filato anche in altri colori. Voglio mostrarvi alcuni colori che sono, secondo me, bellissimi. Abbiamo questo che ricorda un po' i colori del tramonto. Questo qui che invece è più eh, natalizio perché ha al suo interno del beige, ma anche del rosso e poi i classici sfumati dove ci sono queste tonalità del blu, ma anche questo che trovo veramente particolare perché ha eh, uno sfumato che ha del blu, del rosa, ma anche del verde, quindi molto particolare, così come quello che ho utilizzato io per poter realizzare questo maglioncino che è una taglia S, io ho lavorato ho utilizzato un totale di 500 grammi però in realtà io dell'ultimo gomitolo ne ho utilizzato veramente poco, quindi se siete una taglia M vanno bene 5 gomitoli se, quindi 500 grammi se invece siete una taglia L vi consiglio 6 gomitoli la lavorazione come vi dicevo è una che già ho lavorato e che è facilissima da, uh, da realizzare in quanto sono due giri che vanno sempre ripetuti quando andiamo a lavorare in tondo per la parte inferiore e per le maniche mentre quando andiamo a lavorare la parte superiore della maglia e quindi in giri di andate e ritorno, i giri diventano 4, ma sono semplicissimi, quindi questo punto è perfetto anche per chi ha le prime armi, o oh, lavorando poi con degli uncinetti così grandi come il 6 e come il 5, vi posso assicurare che la maglia si può realizzare in pochissimo tempo, so che molti di voi adesso sono in vacanze, quindi hanno più tempo per recuperare, ma vogliono comunque fare qualcosa di veloce, quindi vi consiglio questo maglioncino che nel giro di due giorni riuscite tranquillamente a realizzare.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 realizzare la nostra maglia io ho deciso di utilizzare il filato della dmc linea Shane, che è questo gomitolone da 100 grammi il colore che ho scelto io il 137 che ha queste stupende sfumature che vanno dal blu al viola con un po di verde ma ci sono anche altri che trovate sempre sul mio sito filati elsa come questi tre che vedete qui c'è questo sfumato del eh, tramonto lo sfumato dell'oceano lo sfumato con i colori della terra quindi beige eh, beige scuro rosso quindi veramente dei colori spettacolari Lavorerò con un centro numero 6 Ho montato 98 catenelle La lavorazione che andremo a fare Si ottiene su multiplo di 6 Mi raccomando come al solito Andatevi a misurare o il seno o la circonferenza a fianchi E capire quale avete più grande In modo tale da capire quante catenelle andare a mettere Per raggiungere la circonferenza che vi serve Ricordandovi sempre di mantenere il multiplo di 6 uh, Per una taglia M Io comunque consiglio, consiglio di mettere Se utilizzate il mio stesso filato o comunque un filato che si lavora con un certo il numero 6 di andare a mettere a meno 4 motivi in più rispetto a me mentre se siete una taglia L andate a mettere 8 motivi se non anche 9 o 10 detto ciò possiamo andare a fare il primo giro che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta quindi una 2 e 3 prendo il filo vado nella catenella successiva e realizzo un'altra maglia alta Vado nella catenella successiva, realizzo un'altra maglia alta per un totale quindi di 3 maglie alte 3 catenelle 1 2 3 salto 3 catenelle di base e ricomincio da capo quindi entro nella quarta e vado a fare la mia prima maglia alta. Vado nella catenella successiva, realizzo la mia seconda maglia alta. Catenella successiva, terza maglia alta 3 catenelle 1. 2 3 salto 3 catenelle ricomincio da capo devo fare questo per tutto il mio primo giro ripetiamo ancora una volta insieme quindi entro nella quarta catenelle vado a fare una maglia alta entro nella catenella successiva e vado a fare la seconda maglia alta catenella successiva terza maglia alta 3 catenelle una due e tre e ricomincio da capo devo fare questo quindi per tutto il primo giro sto terminando il primo giro ho fatto le 3 catenelle entro nella terza catenella che qui aveva la mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassissima secondo giro e realizzo 2 catenelle che sono la mia prima maglia alta non chiusa vado alla maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa vado nell'ultima maglia e vado a fare maglia alta e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa Chiudo le tre maglie alte insieme, una catenella, prendo il filo, vado nella seconda delle tre catenelle e vado a fare tre maglie alte, quindi entro e vado a fare una, due e tre maglie alte. Catenella di separazione ricominciamo da capo, quindi vado dove ho la prima maglia alta e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado nella seconda maglia alta e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Vado nella terza maglia alta e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le tre maglie alte insieme. Catenella di separazione. Prendo il filo, vado dove ho la seconda delle tre catenelle e realizzo 3 maglie alte. Quindi una, due e tre. Catenella di separazione. E ricomincio da capo. Facciamo un'ultima volta insieme. Vado dove ho la prima maglia alta e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado alla maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Vado sopra l'ultima maglia alta e realizzo la mia terza maglia alta non chiusa. Chiudo le tre maglie alte insieme. Catenella di separazione. Vado dove ho la seconda delle mie 3 catenelle e realizzo 3 maglie alte. 1 2 e 3 catenella di separazione ricomincio da capo devo fare questo per tutto il mio quarto giro sto terminando anche il secondo giro Ho fatto le tre maglie alte la catenella entro dove avevo fatto le tre maglie alte chiuse insieme vado a fare una maglia bassissima allora, questi sono i due giri che vanno ripetuti per tutta l'altezza della nostra maglia fino ad arrivare agli scalfi. Adesso vi faccio rivedere come si rifare il primo giro, visto che abbiamo una base diversa rispetto a prima che avevamo le catenelle, e poi vi dirò quante volte ho ripetuto questi due giri per arrivare appunto a fare gli scalfi. Quindi, con delle maglie bassissime ci portiamo dove abbiamo la prima maglia alta del gruppo di 3. E andiamo a fare 3 catenelle che sono la prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva. Una maglia alta sopra la terza maglia alta 3 catenelle 1 2 e 3 salto le tre maglie alte chiusi insieme, vado direttamente dove ho le tre maglie alte, successive e di nuovo vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi 1 2 e 3-3 catenelle una, due, tre e ricomincio da capo quindi sto rifacendo il primo giro e poi come vi ho detto si passerà a fare di nuovo il secondo ci vediamo dopo quando vi dirò quanti giri ho fatto e faremo gli scalpi allora ho ripetuto i due giri per 12 volte per arrivare così a poter mettere i marcatori quindi ripeto i due giri io li ripetuti 12 volte poi a questo punto sono andata a mettere i marcatori ho ripetuto il primo giro prima di rimettere i marcatori in modo che mi fosse più facile capire dove metterli e ho contato i gruppi di tre maglie alte io ne un totale ne ho 16 quindi ne ho messi 8 avanti e 8 dietro mettendo il marcatore dove ho le 3 eh, catenelle che mi separano l'ultimo gruppo dal primo gruppo della parte posteriore. Quindi, mi raccomando, se avete un numero dispari, quello dispari eh, del gruppo di tre va sempre sul davanti, perché sul davanti abbiamo il seno, quindi la maglia tira di più. A questo punto possiamo andare a realizzare quindi i nostri motivi, ma non più in giro di tondo, ma in giro di andata e ritorno allora questo giro lo chiameremo giro base e andiamo a realizzare due catenelle che sono sa prima maglia alta non chiusa vado nella maglia alta successiva e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa vado alla maglia alta successiva e vado a fare un'altra maglia non chiusa chiudo le tre maglie alte insieme faccio una catenella di separazione entro nella seconda delle 3 catenelle e vado a fare le mie 3 maglie alte quindi una due e tre catenella di separazione, andiamo a fare nuove tre maglie alte chiuse insieme. Quindi procediamo così, per tutto questo lo definiamo giro base, poi vi farò vedere come continuare la lavorazione in giro di andata e ritorno. Quindi continuiamo in questa maniera fino ad arrivare alla fine del giro, vi farò vedere come terminarlo e come iniziare poi il primo giro. Sto per terminare il giro base, quindi ho fatto la catenella di separazione e vado a fare le tre maglie alte chiuse insieme. Una maglia alta non chiusa sopra ogni maglia alta del giro precedente 2 e 3. Quindi chiudo le tre maglie insieme e andiamo a fare il nostro primo giro che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono stata prima maglia alta, quindi 1, 2, 3 catenella di separazione e andiamo direttamente qui dove abbiamo le tre maglie alte e andiamo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta quindi una due e 3 tre. Tre catenelle una due tre salto le tre maglie alte chiusi insieme vado dove ho le tre maglie alte vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta e continuo così quindi per tutto il primo giro quindi 3 catenelle 1 2 3 e 3 maglie alte sopra le tre maglie alte saltando le tre maglie alte chiuse insieme continuo così per tutto il primo giro vi farò vedere come terminare come iniziare col secondo sto terminando il primo giro fatto le tre maglie alte catenella di separazione vado dove ho l'ultimo gruppo di 3 maglie alte chiuse insieme e vado a fare una maglia alta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 Chiudo le tre maglie alte insieme, catenella di separazione, vado dove ho le, le catenelle, entro nella seconda e vado a fare le mie tre maglie alte, quindi una, due e tre. Catenella di separazione, di nuovo da fare le tre maglie alte chiuse insieme. Continuo così per tutto il secondo giro, vi farò vedere come terminarlo e come iniziare poi il terzo. Sto terminando il mio terzo, scusate, il mio secondo giro. Ho fatto la ma, la catenella di separazione. Prendo il filo, entro nella terza catenella che qui lavora mia prima maglia alta e vado a fare due maglie alte, una e rientro due. Ho terminato così anche il secondo giro. Mi giro con la lavorazione, vado a fare il terzo giro che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono sa prima maglia alta una maglia alta sopra la maglia alta successiva 3 catenelle 1 2 3 saltiamo le tre maglie alte chiuse insieme e andiamo direttamente dove abbiamo il gruppo delle maglie alte e andiamo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta quindi una due e tre 3 catenelle 1 2 3 saltiamo le tre maglie alte chiusi insieme e di nuovo, andiamo a fare 3 maglie alte una sopra ogni maglia alta continuiamo così per tutto il terzo giro vi farò vedere come terminarlo. E come fare il quarto sto per terminare il terzo giro ho fatto le 3 maglie alte vado a fare le 3 catenelle prendo il filo vado la prima maglia alta e realizzo una maglia alta vado nella seconda maglia alta entrando nella terza catenella e vado a fare quindi la mia seconda maglia alta ho terminato così anche il terzo giro giriamo la lavorazione e andiamo a fare il nostro quarto e ultimo giro e andiamo a realizzare due catenelle che sono sta prima maglia alta non chiusa entriamo nella catenella nella maglia alta successiva e andiamo a fare un'altra maglia alta non chiusa chiudiamo le due maglie alte insieme catenella di separazione e andiamo a fare entrando nella seconda catenella le nostre 3 maglie alte una due e tre catenella di separazione andiamo dove andiamo le tre maglie alte andiamo a fare tre maglie alte non chiuse una sopra ogni maglia alta quindi una due e tre chiudiamo le tre maglie alte Catenella di separazione e di nuovo entriamo nella seconda catenella e andiamo a fare le nostre tre maglie alte: una, due e tre. Continuiamo così quindi per tutto il nostro quarto giro. Vi farò vedere come terminarlo e come iniziare. Il secondo, il primo. Io, poi, alla fine, naturalmente, vi dirò quante volte ho ripetuto il giri prima di arrivare all'altezza delle spalle e andremo a fare poi la stessa cosa anche dietro. Sto terminando il quarto giro, ho fatto le tre maglie alte e la catenella di separazione, vado dove ho la prima maglia alta e realizzo la maglia alta non chiusa. Vado dove ho la terza catenella che colleva la mia prima maglia alta. E vado a fare una maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme. Abbiamo così terminato anche il quarto giro. Adesso si ricomincia dal primo, ve lo faccio rivedere un attimo. E poi, come vi ho detto, lavoreremo così fino ad arrivare all'altezza delle spalle. Io vi dirò quante volte ho ripetuto il giro e andremo a fare la stessa cosa anche dietro. Quindi, andiamo a realizzare 3 catenelle che sono stata prima maglia alta catenella di separazione andiamo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta una due e tre tre catenelle una due 3, saltiamo le tre maglie alte chiuse insieme andiamo direttamente dove abbiamo le tre maglie alte e andiamo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta quindi questo è ritornare a fare il nostro primo giro allora ho terminato anche di lavorare per arrivare a fare gli scalfi quindi ho lavorato fino alle spalle e insieme al giro base i quattro giri ho ripetuto i primi tre giri il terzo giro però sul davanti mi sono fermata prima ossia ho lavorato soltanto due gruppi di tre maglie alte sia da questo lato che da quest'altro lato quindi ripeto io ho lavorato il giro base i quattro giri del motivo più i primi tre il terzo però almeno sul davanti mi sono fermata qui dove ho i primi due gruppi di tre maglie alte e ho fatto la stessa cosa anche da quest'altro lato mentre dietro ho lavorato il terzo giro completamente quindi andando sia da sinistra verso destra in modo tale che quando poi sono andata a cucire le spalle mi ho creato questo scollo un po quadrato una volta fatto ciò possiamo andare a lavorare le maniche per realizzare la manica all'inizio lavorerò sempre con l'ultimo numero 6, ma poi andrò a lavorare con un alcinetto più piccolo per andare a stringere. Non so ancora se passerò a quello del 5 5,5 o a quello del 5, ma vi farò sapere. Per quanto riguarda la lavorazione, sarà la stessa della uh, maglia eh, che abbiamo fatto fino adesso. Quindi, si tornerà a lavorare in tondo. Io parto sempre dal sotto, vedete, qui c'è la cucitura della spalla. Quindi parto dal sotto e parto con il giro delle 3 maglie alte e 3 catenelle. Quindi mi aggancio qui dove ho lasciato le 3 catenelle libere mi aggancio nella prima catenella e vado a fare le mie 3 catenelle che equivalgono la prima maglia alta prendo il filo vado nella catenella successiva e realizzo la seconda maglia alta prendo il filo vado nella catenella successiva e realizzo la terza maglia alta 3 catenelle 1 2 3 e adesso mi sposto qui lateralmente e vado dove ho la maglia le tre maglie alte chiusi insieme. E vado a fare la mia prima maglia alta. Una maglia alta dove c'è la maglia alta orizzontale. Una maglia alta qui dove c'è il foro piccolo. 3 catenelle, una, due, tre. E vado ancora salto, diciamo un due maglie orizzontali, quindi entro nel foro piccolo e vado a fare la mia prima maglia alta. Vado una maglia alta orizzontale realizzo la seconda maglia alta, vado nel foro piccolo realizzo la terza maglia alta. 3 catenelle: ricomincio da capo. Quindi devo andare a fare questo per tutto il giro. Vi dirò naturalmente quante volte ho ripetuto uh, il m, gruppo di 3 maglie alte. E, m, e poi vi farò vedere un attimo come rifare anche il secondo giro. Poi continueremo vi dirò dopo quanti giri sono andata a cambiare il mio uh, uncinetto e soprattutto che uncinetto sono andata a, uh, ad utilizzare. Sto terminando il primo giro, ho fatto le ultime 3 catenelle, quindi entro dove ho la terza catenella vado a fare una maglia bassissima. Allora io come gruppi di maglie alte ne ho un totale di 7. Naturalmente se voi ne avete bisogno di più o di meno, regolate voi quanto far passare ehm, di separazione fra i vari gruppi. E adesso possiamo andare a fare il secondo giro, quindi come facciamo prima andiamo a fare 2 catenelle che sono la nostra prima maglia alta non chiusa, andiamo nella maglia alta successiva e facciamo una seconda maglia alta non chiusa andiamo nella terza e facciamo una terza maglia alta non chiusa, le chiudiamo insieme, catenella di separazione e poi andiamo dove abbiamo la seconda catenella del gruppo di tre e andiamo a fare le nostre tre maglie alte. Quindi i giri tornano a essere due, si lavora sempre in tondo, io lavorerò tutta la manica e vi dirò alla fine dopo quanti giri sono andata a sostituire l'uncinetto e con quale uncinetto sono andata a lavorare. Ho terminato la manica, ho ripetuto i due giri per 15 volte, terminando col giro di maglie alte e le catenelle. Quindi adesso andrò a fare anche la seconda manica e finalmente il nostro maglioncino sarà terminato. Ho terminato anche la seconda manica, ho deciso di non fare alcun tipo di bordino intorno allo scollo perché mi piace quello che si è creato qui, quindi anche questa volta un maglioncino è terminato.